a tutti e benvenuti in questo tutorial vedremo attraverso makey makey come realizzare una simulazione di volo per far volare il nostro aereo utilizzeremo degli script che io, appunto ho creato e vedremo la simulazione al computer per far questo ecco basterà semplicemente destra e sinistra, ossia le due frecce, e lo vedremo volare. Proviamo quindi a farlo volare verso sinistra e poi verso destra. Per questo tutorial è tutto, auguro a ognuno di voi un buon lavoro con Makey Makey.